Cominciamo. Um, come prima cosa volevo uh, spendere solo un secondo sulla, sul laboratorio di ieri, in particolare per dire che uh, so che qualcuno di voi è arrivato a fare i primi due esercizi, qualcuno ha iniziato già il terzo. Um, io prevedrei di marzo di risolvere in aula come esercitazione l'esercizio 3 di questo laboratorio. Okay? Quindi va, chi l'ha già iniziato va bene, la finisca, chi non ha ancora iniziato provi a farlo, in modo che eh, martedì facendolo insieme possiamo risolvere eventualmente alcuni dubbi. Qui c'è sic sicuramente è un pochino più articolato degli altri, ovviamente, ehm, e ha sia un aspetto di gestione del modello che è un pochino più sofisticato più sofisticato degli altri e anche qualche aspetto di gestione dell'interfaccia con questa tendina che va riempita, ci sono dei gestori di eventi eccetera. Quindi coglieremo l'occasione nella lezione, mentre risolviamo questo, di andare a vedere come si risolvono. Ogni tanto noi facciamo questo, eh, diciamo così, scherzetto di inserire negli, anzi sempre, negli esercizi di laboratorio qualche elemento che non abbiamo spiegato. Ma no, perché la vita è così, nel senso che ti capicchettano le cose e non è detto che il giorno prima ti abbiano già detto come si risolvono per abituarvi ad andare a leggere la documentazione c'è tutto scritto no? abbiamo un mondo dietro imparate a cercare, imparate a cercare soluzioni su Google, imparate a cercare nella documentazione di JavaFX nella documentazione delle classi Java impariamo a leggere queste cose eh? non, se vi basate su quello che c'è scritto sulle slide o su un libro, siete fregati. Okay. vi servirà sapete che all'esame avrete questa documentazione avete accessibilità a internet se però non riuscite a sfruttarla siete fragati no? e vi gente perdere un'ora all'esame sulle due disposizioni per risolvere un problema che, tu ti, che saltavo fuori nel secondo risultato di google se mettevi la parole, le parole giuste di ricerca quindi abituiamoci okay? leggere e capire cosa si fa essenzialmente Ok, ehm, quindi per martedì provate a risolverlo, poi lo risolviamo insieme in aula. Ok, mentre invece oggi iniziamo a trattare, ad aprire l'argomento successivo del corso, che è quello che poi ci permetterà un pochino di... Mettere a frutto anche questa ginnastica che stiamo facendo adesso con le collection, con le applicazioni, perché finora sì stiamo facendo delle cose, ma non ci dà molta soddisfazione perché gli unici dati che riusciamo a gestire sono quelli che inseriamo noi a manina. Quindi abbiamo parlato di programmi con grandi quantità di dati, ma alla fine inseriamo 4 o 5 quando abbiamo pazienza di inserirli tutti. Quindi, il passo dopo è quello di eh, fare in modo che i nostri programmi, le nostre applicazioni riescano effettivamente a utilizzare delle quantità di dati molto più ampie, e anche molto più complesse che siano gestite e memorizzate all'interno di basi dati Quindi impariamo come si fa in Java in una qualunque applicazione Java ad accedere a una base dati ehm, quindi questo lo si fa usando una libreria che si chiama JDBC e vedremo quali sono i passaggi pratici per poterlo fare, quindi oggi ci occupiamo no, dei primi due punti, poi, eh, poi riprenderemo più avanti l'argomento andando a eh, risolvere il problema di efficienza che è il punto 3 e eh, il problema di organizzazione del codice che è il punto 4, quindi come dove mettiamo i metodi eccetera, però prima impariamo a livello basso no? e poi ehm, eh, eh, aggiungiamo, diciamo così, capacità di progettazione. Allora, JDBC che cos'è? JDBC è una libreria standard, arriva insieme a Java, che permette all'applicazione di Java di interagire con date, base dati relazionali e quindi lanciare delle query SQL che quindi posso interrogare i dati modificarli, inserirli dei nuovi e così via cioè potete fare dal vostro programma Java qualunque comando eseguire qualunque comando SQL vi possa interessare ehm, dati che ovviamente possono essere dati che vengono inseriti dall'utente oppure visualizzati dall'utente oppure semplicemente dati che vengono letti e utilizzati dagli algoritmi interni che poi eh, costruiremo Qui, nel nostro caso nella nostra applicazione JavaFX vuole accedere deve o vuole accedere a delle informazioni che sono memorizzate all'interno di una base dati eh, posso, la, posso ragionare in due modi diversi mm? eh, io voglio farvi vedere una prima base dati che useremo nell'esempio più avanti, vedete che qua nella parte di materiale del corso c'è una sezione che si chiama datasets, che poi via via ogni anno andiamo a rimaneggiare un po', aggiungiamo delle cose, che sono dei database che contengono dei dati d'esempio. Uno di questi dati d'esempio il più semplice, e quindi partiamo da questo, è un dizionario. Allora, voi avete l'esercizio di mercoledì, ma anche gli altri, lavorano con delle parole, eh, per, ora, per noi le parole sono stringhe qualsiasi e se volessimo limitare il programma a lavorare con parole valide della lingua italiana abbiamo bisogno da qualche parte di un elenco di parole allora questo dizionario contiene adesso non lo scarico ma ve lo faccio già vedere un elenco di questo genere di parole di tut tutte insomma abbastanza esaustivo delle parole della lingua italiana allora riusciamo a farlo stare decentemente qua eh? e sono, fatemi dire un certo numero, nel senso che questo file che contiene in ordine alfabetico tutte parole che sono corrette parole italiane Ce ne sono, se non leggo male questo numero, 704.000 erotti. Quindi, database molto molto semplice, però contiene 700.000 righe. Allora, se noi dovessimo chiederci, ma ce lo potremmo chiedere tra non molto, ma ci sono, quali sono le parole che sono anagrammi l'una dell'altra ma contemporaneamente siano parole valide? Vorrebbe dire che dovremmo andare a considerare tutte le coppie di parole, 700.000 parole, se ne faccio una coppia con un altre 700.000, viene fuori un bel numerino. Ma siamo ancora nel dominio quadratico. Eh? Fare le coppie, tutte le coppie di un insieme di elementi, Quattro dei duplicati, ad esempio, degli anagrammi. Duplicati qua non ce ne sono ovviamente, quindi sto pensando agli anagrammi: eh, è quadratico, n per n 1 sono le coppie, diviso 2 dell'ordine di O di n quadro come tempo necessario. Però n quadro quando n vale 700.000 comincia già a essere qualche cosa, sono 49 per 10 alla 10. No, 700.000 sono 7 per 10 alla 5, quindi 10 alla 10 sono 10 miliardi, stiamo parlando di 490 miliardi di combinazioni. Un bel numeretto. Allora, lì, qui comincia a essere interessante il problema di complessità o di efficienza di, di, di programmazione. Ma, prima di questo, eh, immaginiamo di avere questi dati in un database, ovviamente, che, che dobbiamo leggere. Abbiamo due modi di usarli. Il primo modo è fare in modo che il nostro programma, all'inizio, quando parte, ad esempio... Legga tutto il database in memoria, ci facciamo un array list come non, abbiamo, come non abbiamo mai visto prima o magari non è un array list, una struttura più furba ma la dobbiamo studiare come non abbiamo mai visto prima di 700.000 elementi e poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato finora andando a fare le ricerche, i confronti, le modifiche all'interno di quella lista o di quella struttura dati in memoria quindi ho un momento iniziale in cui mi carico in memoria tutti i dati e poi lavoro direttamente in memoria, con le operazioni delle collection. L'alternativa qual è? È quella di non voler caricare tutto in memoria subito, ma ogni volta che mi serve un'informazione interrogo il database. E quindi avrò una quantità di memoria utilizzata molto minore. Allora, è chiaro che ci sono due se vogliamo, compromessi da gestire. Il primo è il compromesso tempo-spazio, nel senso che questo file, poi non lo leggerò come file di testo, lo leggerò come database, ma poco cambia, eh, ha è, è grande quasi 9 megabyte questo numero qua in basso a sinistra che è la lunghezza del file in termini di numero di caratteri, sono 8.980.000 caratteri. Quindi immaginate che questa cosa qua caricata in memoria occupa 10 MB, circa 9-10, quei numeri lì. Possiamo permetterci che il nostro programma occupi 10 MB di memoria? solo per gestire queste parole, per memorizzare queste parole? Non lo so. Dipende. Se deve, che ne so, funzionare su uno smartphone, magari no. Se deve funzionare su un pc 10 megabyte rispetto a magari un paio di gigabyte o 3 o 4 che abbiamo di memoria non ci fa la differenza. Ok? Quindi. Però eh, se cerchiamo di generalizzare su dati, base dati più complesse arriverà un certo punto in cui l'intera base dati, che magari a questo punto non sono 8-10 mega, ma sono centinaia di mega o decine di giga di dati, non ha senso caricarla in memoria. E quindi dovremmo caricarla a pezzettini, il pezzo che mi serve ogni volta. Quindi usare l'altra modalità di accesso on demand, chiedere informazioni quando mi servono che ovviamente riduce drasticamente la quantità di memoria di cui ho bisogno perché mi leggo il dato solo quando mi serve come pago questo risparmio di memoria? in tempo perché ogni volta che devo andare a leggere un dato al database dovrò fare un'interrogazione, una query, un SQL, prendere il risultato e rispetto a prendere l'elemento successivo in un array list che è un'operazione che si risolve in meno di un microsecondo andare a prendere un dato da un database significa lavorare magari per qualche millisecondo quindi magari siamo su ordini di grandezza mille volte più lenti poi bisognerebbe misurarli ma gli ordini di grandezza sono grossomodo questi quindi è chiaro che se ho tutto in memoria la velocità di accesso ai dati è molto più rapida se non sul database avrò una penalità di tempo ogni volta che voglio leggere o scrivere qualcosa d'altro canto uno, non, non occupo molta memoria. E due, non ho bisogno di spendere molto tempo all'inizio del programma per caricare tutto perché, comunque, anche leggere 700.000 record da un da, da, da database alla memoria richiede un certo numero di secondi, non millisecondi, eh, secondi d'orologio. Questo è un primo trade-off: tempo e spazio. E eh, di volte, volte dovremo decidere. Poi c'è un secondo compromesso da fare che è quello sulla funzionalità. Cioè, dipende da di cosa devo fare. Io, se ho i dati in memoria, me li organizzo secondo strutture dati mie, quindi una serie tipicamente di collection che si collegano a vicenda, e tutte le, le operazioni che dovrò fare su questi dati, ad esempio le ricerche, le dovrò implementare agendo su queste, su queste collection, su queste strutture dati. Possono essere operazioni semplici, scandirlo ad esempio, possono essere operazioni più complicate, più complicate da fare a seconda di come ho eh, la struttura dati. Ad esempio, se io avessi un array list e volessi trovare dei duplicati, se ci sono degli elementi uguali e devo fare un doppio loop con la scansione, i confronti, eccetera, l'avete fatto quando dovete, avete cercato di inserire no, gli elementi, ehm, di evitare di inserire gli elementi duplicati. Viceversa, se uso un database, ho SQL in mano, ho la possibilità di scrivere qualunque istruzione SQL che per sua natura, voi lo sapete che vi facevano scrivere delle query di 10 righe al corso di base dati, ehm, possono combinare tra di loro più tabelle e con dei criteri anche molto complessi. Allora, se voi immaginaste di prendere una delle query che vi è andato all'esame di base dati e di avere un array list per ogni tabella del database, e di dover implementare a codice l'equivalente di quella query lì, non soppresti da che parte partire. Farebbe malissimo. Eh? E allora, eh, di nuovo c'è un compromesso, se io ho dati in memoria accedo più rapidamente, ma il linguaggio con cui ci posso accedere è quello degli operatori delle collection e i cicli. Se invece ho i dati memorizzati sul database, ho più potenza espressiva. Posso chiedere al database di fare parte del lavoro. È quello il suo mestiere. Quindi tante volte se io chiedo al database che il suo mestiere quello di gestire grandi modi di dati, un'informazione, lui me la ritorna quasi sicuramente in modo più veloce, più immediato, diciamo, dal punto di vista della scrittura del codice. E a volte anche più veloce come tempo di esecuzione rispetto a prendermi io e ramanare con le strutture dati, con le liste, fare dei cicli, eh, superare i dati, poi rischio di perdermi, tirare fuori il risultato sbagliato e magari alla fine essere più lento. Perché il codice che scriverò io non sarà mai ottimizzato come il codice di chi ha scritto il database. Quindi ci sono questi due elementi da valutare per capire, mi conviene lavorare in memoria, mi conviene lavorare sul database. Oppure un po' e un po', nessuno mi vieta di fare caricare comunque i dati in memoria e quando ho alcune interrogazioni da fare le delego al database perché è più furbo lui lo vediamo di caso in caso dovremo deciderlo ok ma tecnicamente come facciamo tecnicamente usiamo questa libreria che si chiama JDBC che è definita le cui classi sono definite principalmente in un package che si chiama Java.SQL e alcune un pochino più recenti è un package invece che si chiama javax.sql che è una libreria generica per accedere a vari tipi di database relazionali ehm, lo scopo di JDBC è quello di rendere standard uniforme dal punto di vista dell'applicazione java l'accesso alle basi di dati quindi alle basi di dati dico plurale perché potremmo decidere di usare diversi tipi di basi dati MySQL, Postgres, Oracle e così via sono basi dati relazionali, sono software diversi che hanno modi diversi di interagire eh, se, non se non sbaglio voi nel, alla fine del corso di basi dati avete fatto qualche recitazione in cui da un programma PHP riuscivate a leggere, provate a leggere un database e lì c'erano delle funzioni che si chiamavano mysql connect, mysql query, eccetera eccetera quelle lì erano tutte prefisso mysql il vostro, la vostra applicazione se anziché mysql aveste installato PostgreSQL, che è un altro database open source sono i due, diciamo così, che si raccontano la parola maggiore il vostro programma era da riscrivere bisognava cambiare il nome delle funzioni erano poi differenze minime perché alla fine i concetti erano gli stessi sarebbero stati gli stessi ma il codice era da riscrivere e da adattare. I parametri erano un pochino diversi perché erano librerie diverse, c'era cioè una libreria per MySQL e quella per Postgres. Si chiama PG Connect e aveva dei parametri diversi dalla MySQL Connect. In Java questo non succede. In Java noi abbiamo questa libreria JDBC generale che è in grado di integrare da sotto a modi plugin vari tipi di driver. Quindi l'architettura è un pochino più complicata. <coughs> e noi eh, in realtà ci sono quattro, questa figura qua riassume quattro possibilità mm? noi guardiamo quella dell'estrema sinistra che è quella più comune cosa ci dice questa architettura? ci dice che la nostra applicazione vuole interagire con un database che è qua sotto per farlo l'applicazione usa delle API, delle chiamate che sono definite appunto nella libreria JDBC. Questa libreria però è fatta di due pezzi, quindi a livello di interfaccia è definito tutto nell'API JDBC. A livello di implementazione ci sono due grossi blocchi, questo qua sopra e questo sotto. Questo sopra è una parte unica, uguale per tutti, qualunque sia il mio database è identica e ha le funzionalità di base, implementa le funzionalità di base, che siano comuni a tutti i database, mentre delega alla parte inferiore, che si chiama JDBC Driver, l'implementazione dettagliata di come si realizzano i vari metodi, la select, l'insert, l'update, la connessione, l'autenticazione, eccetera, sul database, specifica del singolo di bms che utilizzo qua sotto quindi vuol dire che se io userò eh, mysql come database qui sotto ho il mysql server qua sopra dovrò avere il driver jdbc per mysql se uso come database postgres avrò bisogno del driver jdbc per postgres e così via quindi nella mia applicazione mi dovrò scaricare un driver JDBC che è in grado di parlare col database con cui dovrò lavorare questo driver viene poi gestito dalla classe superiore vedete che parla di driver manager driver manager è una classe che è in grado di trovare il driver giusto e usarlo tra i vari driver che sono installati driver giusto ovviamente rispetto al database che voglio usare quindi io programmatore non vedrò mai questa classe. Questa classe deve esserci perché altrimenti Java non sa come parlare con quel database. Ma io non la vedo mai direttamente perché ci parlo sempre indirettamente attraverso questo driver manager che mi nasconde, mi filtra, no? mi fa da, un po' da mediatore rispetto all'implementazione. Ok? Quindi, questa è l'architettura che abbiamo in mente. Noi avremo una serie di funzioni che chiameremo. Alcune di queste funzioni verranno eseguite direttamente dalla dalla libreria Java, cioè qua dentro, altre invece verranno in, in, in, eh, eseguite dal driver JDBC. L'unico errore che non dobbiamo mai fare è chiamare direttamente i metodi del driver JDBC, perché se lo facessimo il nostro programma sarebbe vincolato, bloccato a usare sempre solo quel database lì. Mentre invece se passiamo da sopra dal driver manager, domani dovessimo cambiare il tipo di database e è un'operazione di due minuti. Carico la libreria del nuovo database, modifico la stringa di connessione e sono a posto. E tutto il resto continua a funzionare. Quasi. Um, quindi, a noi servono vari pezzettini. Il driver manager che fa parte della libreria Java, il driver GDBC che normalmente viene fornito da chi ti fornisce il database. Perché la comunicazione... Tra il programma e il database, questa freccia qua, non è standardizzata da nessuna parte, cioè ogni fornitore database inventa la sua. E quindi quasi sempre chi fornisce il database server fornisce anche le librerie affinché tu possa integrare quel database nei vari linguaggi. C'è la libreria per il C, c++ ⁇ c'è quella per Java, c'è quella per il Perl, c'è quella per PHP, eccetera, che vengono fornite dagli sviluppatori del database stesso, perché sono gli unici che sono in grado di conoscere i dettagli della comunicazione interna. In pratica, in pratica per eh, connettersi al database, dovremo sempre seguire questi sette passi. Logicamente, poi spezzeremo i vari metodi perché ci farà più comodo così. Ma per poter fare, il nostro scopo è il punto 5. Eseguire una query, un insert, una select, un update, essenzialmente. Per poter fare una query ho bisogno di creare tutto un contesto in cui questa query sia eseguibile e dopodiché eventualmente se la query è una select e quindi va a interrogare i dati, voglio elaborare i risultati, quindi vedere che dati ho letto. Ma per far questo mi serve una serie di passaggi preliminari per potermi agganciare al database. Allora, vediamo quali sono i passaggi. Il primo passo, caricare il driver. Quindi fare in modo che la libreria jar eh, che contiene il driver di database sia accessibile dal mio progetto Java e dire all'applicazione Java dove trovarlo allora nel caso, noi in laboratorio useremo eh, MySQL come database nel caso di MySQL eh, il connector, la, diciamo così la classe Java che implementa il driver JDBC per MySQL si chiama, allora MySQL la chiama connector barra j allora questo è il sito di MySQL se dovete scaricarlo eh, fate attenzione che ci sono due siti uno è il sito ufficiale www.mysql.com che però vi parla esclusivamente delle versioni a pagamento ok poi non rende molto evidente quale siano, il fatto che, che ci siano anche delle versioni gratuite. Per trovare le versioni gratuite dovete andare sotto il sito che si chiama dev.mysql.com Dev come developer, no? Come sviluppatori. Allora dentro il sito dev.mysql.com che okay, Si somigliano ma sono due cose diverse Avete poi la possibilità anche di scaricare vari tipi di applicazioni allora eh... innanzitutto ci serve un database ci serve il vero database per poter memorizzare i dati noi abbiamo due opzioni per installare MySQL sul nostro computer una è installare quello che si chiama MySQL Community Server il server di database vero e proprio sotto MySQL Community Server trovate qua sotto per windows un installer che è un programma che scaricate e poi vi, dice lui quali, vi permette lui di selezionare quali altri pacchetti installare oppure andate a scaricare direttamente eh, lo zip che contiene il programma da installare per altri sistemi operativi, che ne so, per chi è un mac l'installer che fa tutto da solo, non c'è, e quindi uno deve andarsi a, a scaricare i singoli pezzettini da sotto. Eh, prendiamo sempre quelle che, lo, che lui chiama GA, Generally Available, sono le release stabili, quelle ufficiali, non quelle development che sono quelle in beta, ancora in sviluppo, non ci interessa, per ciò che dobbiamo fare noi. Questo è un modo per installare il server. Per poter lavorare col server in modo interattivo è anche possibile per chi interessa scaricare un altro programma che si chiama MySQL Warbench che è di fatto un'interfaccia grafica, ma lo vedremo più avanti, credo che sia solo per Windows questo se non sbaglio No, l'hanno fatto anche le altre versioni e, e è appunto un'interfaccia grafica per poter disegnare le tabelle e vederle, noi useremo anche una cosa più semplice questo per installare un database in alternativa qui scarichiamo il pacchetto ufficiale di mysql un'alternativa che è quella che c'è in laboratorio è quella di eh, usare il pacchetto XAMP. XAMP, non so se avete già parlato lì se avete già fatto l'estensione di laboratorio è il pacchetto che, ci, che userete nel suo corso che eh, di fatto è un pacchetto da scaricare che, me che mette insieme il web server Apache, il PHP, per lo che non vi interessa, e MySQL. Quindi c'è tutto in un'installazione unica, facile da, da installare, basta fare due click e facile da usare. Eh, quindi dentro contiene un server MySQL. Quindi potete decidere di installarvi solo Xamp, lo usate per tutti e due i corsi e quando facciamo i programmi in Java ricordatevi di lanciare XAMP e far partire il server MySQL mentre Apache invece non ci serve e va bene, ve la cavate con un'installazione sola oppure potete installare sia questo, che vi serve per l'altro corso, sia un'installazione di MySQL Server però poi dovete fare attenzione perché avete due installazioni diverse di MySQL Server sulla stessa macchina se li fate partire entrambi poi vanno in conflitto sulle porte perché non, non possono entrambe ascoltare sulla porta 3306 che è quella di connessione e quindi è eh, un pochino più complicato. So che il primo anno abbiamo avuto parecchi problemi in laboratorio perché uno vi lo... quando lavorava non sapeva più se ne era collegato al database di Xamp o quello di MySQL ufficiale. Quindi se volete semplificarvi la vita installatevi questo e non ci pensate più. Io nelle, nelle, nelle demo proverò a usare questo per farvelo vedere. A scopo così di conoscenza esiste un altro database che si chiama MariaDB che di fatto eh, è, foca questo, eh, è assolutamente compatibile con MySQL. Cosa è successo? È successo che MySQL era nato come progetto open source. Quindi, sviluppato da volontari, pagato in, in parte e sponsorizzato da aziende. A un certo punto questo progetto Open Source è stato, diciamo così, acquistato, acquisito, preso in carico da quella che prima era la Sun Microsystems. Sun Microsystems, la conoscete, è un'azienda che faceva hardware, workstation Linux di alta potenza, e è l'azienda che tra l'altro ha fatto nascere Java. Java è nata, è stata definita da, da questa azienda che si chiamava Sun Microsystems. A un certo punto la Sun è andata in crisi e è stata acquistata da Oracle. Adesso voi capite che i volontari che lavoravano inizialmente come volontari e poi lavoravano all'interno nell'ambito di Sun, che comunque investiva molto nell'open source, il fatto è che ha fatto nascere Java, investendo del suo, eh, dire che adesso MySQL, che era il database nato come open source, è stato acquistato da Oracle che è l'azienda che costruisce il principale database commerciale a pagamento, più potente a livello, usato a livello enterprise, qualche problemino te lo dà, cioè il fatto che la Oracle non decidesse poi da un giorno all'altro di chiudere lo sviluppo di MySQL perché, faceva, perché il, suo, il prodotto MySQL è gratuito faceva concorrenza allo stesso suo prodotto commerciale, era un problema. Allora, gli sviluppatori iniziali, un nucleo di sviluppatori iniziali di MySQL, hanno detto, ah sì, è così, e allora noi... Ci prendiamo il sorgente tanto open source e lo portiamo avanti in un progetto separato. Quindi di fatto adesso abbiamo MySQL che continua un suo sviluppo di cui c'è la versione a pagamento e quella open source nell'ambito di Oracle e poi c'è questo MariaDB che è in gergo si dice un fork, cioè una diramazione, un percorso diverso che ha seguito quel sorgente a un certo punto. E... E quindi, se volete, per qualche motivo, se avete un'installazione di Linux, è molto probabile che nell'installazione di Linux vi troviate MariaDB anziché MySQL. Dipende poi ovviamente dalla scelta che hanno fatto le varie distribuzioni, ma me pare che su Ubuntu arrivi MariaDB. Quindi, se sentite questa cosa qua strana di MariaDB, non, non spaventiamoci. Eh, anzi in prima pagina c'è scritto proprio bello che guarda che sono compatibili praticamente al 100% ma magari ha qualche cosino in più eccetera eccetera Beh, ognuno tirerà qua il suo mulino, ovviamente no? anche qua se uno vuole se lo scarica installa questo al posto di MySQL Server la cosa buona è veramente che sono assolutamente rimpiazzabili per cui anche il, che ne sono, il MySQL Workbench che è l'interfaccia grafica che vi scaricate dalla Oracle funziona con questo ovviamente ok quindi L'imbarazzo della scelta, ci installiamo un database. Il passo dopo però è installarsi. Il database è installato, ma poi ci devo lavorare dai miei programmi Java. E per fare questo, eccolo qua. Ho una voce connector torno sul sito di MySQL e connector sono le varie librerie che appunto, i fornitori di MySQL mettono a disposizione per poter agganciarsi collegarsi al database MySQL da vari linguaggi in particolare quello che a noi interessa è connector barra J standardized by driver for Java Platform Development si vede che gli prendeva la lingua di JDBC e hanno messo standardized driver connector J è quello che ci serve quindi anche se noi avessimo installato XAMP, va bene ma là c'è il database e basta poi per poter usare i nostri programmi ci dobbiamo scaricare questo connector eh, se decidete di scaricare il server dal sito di mysql e se siete sotto windows nell'installer c'è un'opzione che dice scarica anche il connector non scaricatevi quelli per tutti i linguaggi di questo pianeta perché tanto poi non vi servono allora questo connector magari possiamo scaricare perché sono sicuro di non averlo fatto su questo pc non fatevi fregare da questa videata Qualcuno dice, eh, ma no, ma per scaricare le cose dal sito del, di MySQL devo registrarmi. Ah, leggi sotto e dici no. Quindi, però i bottoni sono grossi e le persone che cliccano prima di leggere ci cliccano sopra. Non siete voi, ma qualcuno sì. E quindi direttamente te lo fa scaricare. Ehm... Mentre scarica, che cos'è questo MySQL connector? È un jar, è semplicemente un file jar, quindi contiene una libreria java che noi dobbiamo in qualche modo inserire all'interno dei nostri programmi, cioè fare in modo che il nostro programma lo veda. Per fare in modo che il nostro programma lo veda abbiamo due modi essenzialmente che sono questi due, copiarlo in una cartella che è già nel classpad di java, cioè all'interno del quale java già cerca i propri, eh, le proprie librerie e in particolare c'è una cartella EXT che è fatta apposta per Extensions. quindi quando voi installate una macchina virtuale java lei una, crea una cartella sotto JRE, quello che è, crea una cartella lib dove ci mette le sue librerie e sotto questa cartella lì, crea un'altra cartella vuota, extra, per dire se tu vuoi mettere le librerie estese, aggiuntive, schiaffale qua e io te le trovo. Però questo è un po' antipatico perché eh, è la libreria su quel computer. Voi prendete il vostro progetto, lo mettete su un computer diverso, non lo proverà più, ovviamente, se non l'avete anche copiata su un altro computer. L'alternativa è quella di prendere il jar del progetto e copiarlo dentro il vostro progetto Eclipse. Proprio. Lo mettete dentro il progetto, dentro le cartelle del progetto, a questo punto siete sicuri di trovarlo perché se l'avete lì nella stessa directory dove c'è il vostro main, eh, ovviamente il difetto è che il vostro progetto diventa più grosso, nel senso che voi quando lo salvate ci porta dietro i 6 mega di, di libreria anziché solamente i 50k dei vostri programmi. In entrambi i casi ci portiamo dietro una libreria che ha dentro una serie di classi di cui quella più importante si chiama così. com.mysql, ovviamente perché è scaricata e fornita da myseql.com, .jdbc.driver. Questa classe sappiamo che c'è ma non la useremo mai direttamente, come abbiamo appena detto. Allora, se andiamo a vedere cosa stava facendo il nostro scaricamento, era arrivato alla fine, JDBC Driver lo posso installare. e mentre lo installo lui in realtà non fa altro che scompattare dei file in una cartella e dobbiamo però eh, ricordarci qual è questa cartella perché ci servirà più avanti lui adesso installa dovrebbe dirmi qualcosa prima o poi quindi, beh, adesso quando avrà oh. finito andiamo a vedere dove, dove l'ha messo no? per trovare il file che ci serve poi, eh, il passo dopo a questo punto è dal mio programma java come faccio ad accedere allora essenzialmente il primo passo è fare in modo che il programma java carichi quella classe qui c'è un giro un po' strano sono rappresentato da questa istruzione scritta in rosso, perché allora pensate al mio programma, il mio programma deve caricare una classe, allora per questo fa caricare una classe, new, importo il package e faccio new. Ma se io importassi il package commaSql.jdbc e facessi new di comma driver mi frego da solo perché ho detto che il mio programma vuole essere il più possibile indipendente dal tipo di database e poi vado a importare il package e istanziare la classe che dipende dal da database MySQL e che nel caso appunto di Postgres sarà diverso. E allora? E allora devo riuscire a far trovare, caricare una classe senza mai importarla, senza mai fare il new di quella classe lì. No, perché altrimenti il mio codice rimane bloccato allora il trucco è quello di chiedere a una classe che si chiama class con C maiuscola che è il class loader di Java caro class loader di Java eh, carica perché te ne accorgerai dopo che ti serve carica questa classe Carica questa classe eh, io ti do. e eh, tu la, la vai a cercare dove normalmente cerchi le classi da caricare però non sto facendo new di nessun oggetto. È un modo affinché la, il class loader di Java scopra dove è la libreria di all'interno delle varie cartelle. E quindi il driver manager che è l'oggetto con cui abbiamo che fare il passo successivo la possa poi trovare. È un un po' contorto, come vi dicevo però è un passaggio alla fine ovviamente tutti questi passaggi finiranno dentro un metodo che sarà sempre lo stesso useremo sempre quello, ma è giusto per capirli ok um, vediamo se nel frattempo si è installato eh, dove è andato? dovrebbe essere dentro program files così vediamo dov'è oracle no mysql eccolo qua connector j eccolo qua il nostro driver JDBC. quando abbiamo installato il connector varia j abbiamo installato tutte queste cose ma quello che a noi serve veramente è questo perché questo qua lo devo prendere e copiare dentro il nostro progetto il progetto si porterà dietro una copia di questa signora qua quindi è sotto program files, MySQL, MySQL Connector. Tutto il resto di fatto non ci serve, c'è le documentazioni, ci sono i sorgenti, ma non ci servono. Quello che ci serve veramente è questo file qui. Ok. Ehm, fatto questo abbiamo dato accesso al nostro programma al Driver dbc Adesso cominciamo il lavoro vero. Chiediamo alla libreria gdbc in particolare un oggetto che si chiama driver manager che è quello principale con cui dovremmo interagire di aprire o di predisporsi per aprire una connessione al database quando io parlo con un database razionale è sempre tutto basato su un concetto di connessione cioè ho il mio programma di qua il database di là che potrebbe essere dall'altra parte del mondo oppure tutti e due sullo stesso computer ma sono due processi separati per potersi parlare innanzitutto devono stabilire una connessione una connessione di rete aprire un socket essenzialmente, e poi parlarsi su questa connessione quindi la prima cosa che il, data, il driver manager deve conoscere è quale connessione deve aprire cioè con quale database vogliamo parlare e di fatto ha bisogno di tre informazioni più un pezzo le tre informazioni che ci servono per aprire un database è innanzitutto che tipo di database è è MySQL o Oracle perché a seconda di quello dovrà ovviamente comportarsi in modo diverso dovrà caricare un driver JDBC diverso poi dovrà sapere su quale computer gira quale database aprire perché un DBMS dentro diciamo così memorizza può gestire tanti database di distinti e su queste le tre informazioni essenziali più altre che sono essenzialmente le informazioni di autenticazione. Cioè, quali sono le tue credenziali, username e password, per poter aprire questo database? Non è che il database chiunque può aprire qualunque database. Allora, tutto questo, a livello di libreria JDBC, tutte queste informazioni vengono codificate in un'unica stringa di testo. Stringa di testo che ha questo aspetto. Nel nostro caso, nel caso di MySQL, la stringa di connessione è di questo tipo. JDBC. Due punti, sempre fisso. Tutte iniziano così. Poi dopo i primi due punti c'è il nome del tipo di database a cui mi voglio collegare. Nel caso di MySQL scrivo MySQL. Sulla base di questo nome poi il driver manager riuscirà a caricare il driver JDBC specifico di MySQL. Due punti. Da questo punto in avanti il formato della stringa non è più standardizzato dal da JDBC, ma ogni vendor di database fa ciò che vuole. Nel caso specifico di MySQL, lui dice, dopo due punti, vuole barra barra il nome di un server, host, o eventualmente più di uno, se mh, questo serve nel caso in cui abbia lo stesso database replicato su più server, uno non risponde, allora lui immediatamente cerca di collegarsi al secondo. Slash, nome del database, gli elementi in rosso sono quelli obbligatori. E poi eventualmente una serie di, di copie, proprietà valore, proprietà valore, cioè di altre variabili che gli passo. Nella pratica concateno questi cinque elementi. JDBC, MySQL, barra barra, sempre uguale. Nome del computer eventualmente numero di porta su cui collegarsi. Nella pratica noi useremo quasi sempre localhost, che vuol dire il computer su cui sta girando, perché il database sarà sulla stessa macchina su cui gira l'applicazione Java slash nome dello schema del database all'interno del quale ci sono le nostre tabelle e poi punto interrogativo utente uguale password uguale e commerciale password uguale e l'utente e la password sono quelli che definiremo quando creeremo il database dentro MySQL nel caso di un'installazione con XAMPP che è un'installazione che praticamente viene fatta solo per sviluppo quindi non ha nessuna sicurezza abilitata l'utente sarà un utente root e la password non c'è, perché è un utente root senza password, proprio zero sicurezza ma facilità di sviluppo. Fatto questo, cosa ho fatto? Ho definito dove voglio collegarmi. A questo punto chiedo al driver manager di collegarsi effettivamente. Quindi questo driver manager ha un metodo statico che si chiama getConnection che prende come parametro la URL DBC, due punti, questa cosa qua e restituisce apre la connessione, quindi prova effettivamente a collegarsi al database se ci riesce se ci riesce restituisce un oggetto di tipo connection java.sql.connection quindi di fatto la nostra istruzione sarà di questo genere java.sql.connection uguale connection, nome dell'istanza driver manager.getConnection e riceve come parametro la stringa di connessione JDBC. Questa è una delle tante operazioni che possono fallire. Fallire perché il database non c'è, perché il nome dell'host non la può trovare, perché la password è sbagliata, perché lo schema è protetto del database, eccetera, eccetera. Quindi questa istruzione qua va sempre dentro un try-catch che può generare fuori una dozzina di eccezioni diverse, a seconda di che cosa è andato storto. Tutte le operazioni di input output sono sempre di questo genere. Quindi, riassumendo quello che ci siamo detti finora, eh, si riassume in questa riga. Cioè, All'inizio del nostro cioè, quando vogliamo fare una query, come prima cosa apro una connessione col server localhost e chiedo di aprire il database. Lo schema del database si chiama questo quello driver manager poi prima cosa guarda qual è il tipo di database mysql e poi va a cercare se esiste un driver jdbc che sia in grado di colloquiare con quel server e non, cioè, ovviamente se abbiamo copiato il jar lo troverà um... Quindi siamo qua, queste sono le classi che abbiamo visto. La nostra applicazione chiama il driver manager, getConnection. Questo driver manager si occupa lui di caricare il driver. Il driver crea la vera connessione, perché è solo lui che lo sa fare, e la restituisce al driver manager che la restituisce a noi. Così in questo modo noi come applicazione abbiamo in mano una, un oggetto connessione che è stato creato da una classe che non abbiamo mai visto. cosa ci faccio con questa connessione? Beh, una connessione è un veicolo, un tubo, un canale attraverso cui far viaggiare le istruzioni SQL. Quindi io posso su una singola connessione che rimane aperta fin quando non la chiudo, quindi è un, come un file, lo apro, poi ci faccio delle cose sopra, poi quando ho finito di farci le cose lo posso chiudere. Fin tanto che è aperto posso creare dei nuovi statement. SQL quindi chiedo alla connessione, creami un nuovo oggetto statement. Lui crea un nuovo oggetto di tipo statement e questo oggetto sarà il veicolo. Se la connessione è un tubo, è lo statement è la navicella che va avanti e indietro su questo tubo, che contiene al suo interno il comando SQL da dare. Quindi CREATSTEM mi restituisce un oggetto STATEMENT che poi eseguiremo. Più avanti vedremo che noi preferiremo non farci dare un oggetto STATEMENT o un oggetto PREPARED STATEMENT, ma facciamo un passo alla volta sennò ci incasiniamo troppo. Quindi, eh, vado solo avanti. All'esempio, scusate, torno indietro per solo per far vedere... Ah, non ce l'ho l'esempio di codice, vabbè. Vediamo poi insieme. Questa istruzione qua da sola. Eh, domanda parentesi. Ma mi hai detto che sta roba qua serve per creare un oggetto di tipo statement. Ma scusami, ma non facevo prima a scrivere eh, statement uguale new statement cioè, fino a ieri mi hanno detto che per creare un nuovo oggetto di una certa classe faccio new dove statement ovviamente sarà java perché non posso fare così? La risposta è che, se vado a vedere la documentazione, java.sql.statement non è una classe ma un'interfaccia. Di nuovo inciampiamo in queste cose. È un tema costante qua. Quindi non posso creare un oggetto di tipo statement. L'oggetto vero che dovrei creare sarà com.mysql.jdbc.qualchecosa.statement. Ma io non voglio crearlo esplicitamente. Allora chiedo a qualcun altro, che in questo caso è l'oggetto connection, di crearmi lui. L'oggetto connection, chi l'ha creato? L'ha creato il driver JDBC. Quindi l'oggetto connection sarà un oggetto cos'altro.connection che implementa l'interfaccia java.sql.connection quindi ho un oggetto che non conosco quale sia lui conosco solo l'interfaccia che lui implementa l'interfaccia java.sql.connection questo oggetto però lui è di MySQL quindi chiederò a quell'oggetto lì dammi una, uno statement lui creerà un oggetto statement nativo di MySQL che il quale oggetto implementerà l'interfaccia java.sql.connection e così via se cioè io uso oggetti tutto il giorno che non so cosa sia non so quale sia il loro vero nome io so solo quali interfacce tali oggetti implementano che è tutto ciò che mi serve JDBC è un API, cioè mi dà le chiamate, i nomi, le interfacce, i nomi delle funzioni che devo chiamare, i nomi dei metodi, basta. Non mi dice come devono essere implementati. L'importante è che quegli oggetti implementino l'interfaccia che mi serve. L'unico difetto nell'usare degli oggetti che non conosco, ma di cui conosco solamente l'interfaccia che implementano, è che io non potrò mai crearli. Non posso mai fare il new di un oggetto che non conosco. E allora dovrò sempre chiedere il favore ad altri oggetti di crearli per me. Questo è uno dei pattern di programmazione, molto usati, che si chiama factory, la fabbrica. Driver manager, per favore mi fabbrichi per me una connection. Connessione, per favore mi fabbrichi per me uno statement. Quindi degli oggetti agiscono da factory, da fabbrica di altri oggetti. E la loro logica con cui creare gli oggetti è... Eh, nascosta l'importante è che a me ritornino un oggetto di tipo di tipo connection nel senso che implementi l'interfaccia che volevo ma senza chiamarlo factory in qualche modo l'abbiamo già fatto quando abbiamo definito un modello che definisce delle variabili di tipo lista e quando fate get fate ritornare la lista ritornate di tipo list e non di tipo array list avete creato, avete fatto una factory di liste e quale lista internamente abbiate scelto voi per implementarla lo sapete solo voi, con la vostra logica, dall'esterno non si vede più nulla, dall'esterno si vede un oggetto che implementa una certa interfaccia. Per riuscire a crescere di complessità nei programmi dobbiamo applicare questi metodi qui, perché, altrimenti, perché in, modo, in modo da poter cambiare quando vogliamo l'implementazione di una certa classe. Se domani chi implementa MySQL diventa un genio e implementa un driver che è bellissimo, cambia tutto, lo posso sostituire, lui crea una classe diversa, ma a me arriva sempre un oggetto che implementa l'interfaccia statement. Quindi sono i pattern, i modi di usare, i costrutti base della programmazione oggetti per ottenere un certo risultato globale sul programma quindi non stupiamoci, molto spesso vedremo cose di questo genere molto spesso conosceremo delle librerie di cui è nota, ben documentata l'interfaccia ma non vedete nessuna classe implementata e a volte faremo così anche noi ok, eh, una volta che ho eseguito, ho creato l'oggetto statement posso fare il lavoro utile cioè effettivamente fare delle query La maggior parte di, nella maggior parte dei casi le interrogazioni che dovrò fare saranno delle select per cercare dei dati. Quindi dovrò passare a un metodo che si chiama executeQuery che riceve come parametro la query scritta in SQL sotto forma di stringa quindi aperte virgolette select asterisco from utenti where eccetera e questo è un metodo di eh, statement quindi avrò il mio oggetto statement.executeQuery, tra parentesi, la stringa SQL. Nel caso in cui non sia una select, c'è un metodo diverso che si chiama execute, ma adesso li vediamo i vari metodi. Questo è quello, non è l'unico, è solo quello più frequente. Nel caso in cui la query effettivamente intero il database, restituisce dei risultati. Cioè, dammi gli utenti il cui cognome inizia con la A con la A. Sostituirà eh, un elenco. Del dizionario di 700.000 parole, dimmi quanti, quanti, quali sono le parole lunghe 8 caratteri. Eh, select asterisco from parole where la lunghezza è maggiore di 8, uguale 8. La lunghezza del campo è uguale a 8, e così via. E poi eh, questi risultati. Il programma Java li deve poter leggere. Li legge attraverso un oggetto che si chiama ResultSet, di nuovo oggetto che viene creato dall'execute query, non me lo creo io. E' restituito già pronto. Quindi siamo in questa fase qua. La mia applicazione ha uno statement, a questo statement ha passato una stringa SQL, questo statement viene restituito, restituisce, scusate, un oggetto di tipo result set set è l'oggetto che contiene i risultati della query. Questo nel caso in cui sia una SELECT. Se invece non è un'istruzione SELECT ma un'istruzione INSERT oppure UPDATE oppure DELETE che non restituiscono niente ma modificano il database allora il metodo da usare si chiama EXECUTE UPDATE UPDATE sia per la INSERT che per la DELETE si chiama sempre UPDATE in questo caso ovviamente gli passa una stringa SQL che inizia con una di queste tre eh, parole chiave, ma non restituisce un result set, restituisce semplicemente il numero intero. Questo numero intero corrisponde al numero di righe che sono state modificate nella tabella. Se ce ne frega qualcosa, se no lo ignoriamo e basta. Se invece dovessi usare delle query che non sono né la select né queste tre, allora ho un metodo ancora più generale che si chiama execute a cui posso passare qualunque stringa valida SQL. Eh, esempio, questa è un'istruzione SQL, seleziona le tre colonne della una tabella. Per eseguirla prendo lo statement che ho ottenuto con la create statement sulla connessione e gli passo questa query. Mi istituisce un result set un oggetto di tipo result set, java.sql.result set, che è un'interfaccia ovviamente, ormai l'abbiamo capito. Come funziona questo result set? Allora, sarebbe troppo facile pensare che mi istituisse che so, una lista, una collection, un array list, con tutti i risultati dentro. No, perché una select qualsiasi potrebbe potenzialmente generarmi E. Eh. 700.000 righe di risultati Magari a me servono solo le prime tre Allora, ciò che fa JDBC è di restituirmi non i dati ma un modo per accedere ai dati Quando io ho fatto la query il database ha il risultato ce l'ha lui ma non lo restituisce in blocco al programma Java. Lo tiene in caldo in modo che il programma Java ne possa chiedere un pezzettino per volta. E quindi immaginatevi una bella tabella gigantesca con i risultati della query. E su questa tabella voi potete vedere solo una riga per volta. Quindi avete una finestra, un cursore, che vi fa vedere una riga. Quelle sopra e quelle sotto sapete che ci sono, ma non le potete leggere. Allora, le, le, potete fare solo due cose leggere i campi cioè le colonne che sono appartenenti alla riga selezionata su cui si trova il cursore prima cosa, leggo i campi della riga selezionata oppure l'altra cosa che posso fare è spostare il cursore avanti o indietro su una riga diversa ok? quindi quando sono su una riga ho il metodo next, set che mi permette di andare su quella successiva. Quindi, quando ho finito di leggere i campi della prima riga, chiamo next e mi, a quel punto leggo i campi della seconda riga. Poi chiamerò ancora next, leggo i campi della terza riga, fino a quando next non mi dice che è finita la tabella, questo è ritornando falso. Quindi, ho un iteratore esplicito sulle righe, della, sulle righe del risultato. Quando sono su una riga, Sempre il result set, chiamando dei metodi che, chiama, che sono dei getter, get qualche cosa, mi danno le colonne, mi dà il valore delle colonne. Questi metodi get sono diversi a seconda del tipo di dato che è memorizzato in quella colonna. Quindi se la colonna eh, memorizza un numero intero io dovrò usare getInt, se la colonna memorizza una, una, un testo dovrò usare getString, se la colonna memorizza una data dovrò usare getDate e così via. Quindi legge il valore che sta nella colonna che specifico della riga selezionata e me lo converte automaticamente in un oggetto Java di tipo int, string, date, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo questo result set, abbiamo le righe della tabella e abbiamo il cursore che si posiziona sulle varie righe. Questo cursore può scendere o salire può spostarsi io posso sempre solo leggere la riga colorata quella selezionata eh, per leggere la riga dicevo uso i metodi get get qualche cosa dopo qualche cosa dove qualche cosa rappresenta il tipo di dato che è scritto in quella cella come faccio a sapere la colonna? la colonna la posso indicare in due modi tra metodi get usando l'indice di colonna quindi la prima, la seconda, la terza e la quarta colonna. Oppure, dico io, meglio, anzi molto meglio, usando il nome della colonna. Così se per caso modificassi la query o riordinassi le colonne, se uso i numeri sono fregato. Se invece uso i nomi, lui troverà i nomi giusti. E quindi userò getInt tra parentesi, matricola. GetString, tra parentesi, cognome. Come stringa, tra virgolette. E mi legge la matricola e il cognome della riga selezionata. Poi faccio un next sul cursore e vado alla riga dopo. E così via. Il metodo next restituisce un booleano che diventa falso nel momento in cui ho finito. Non ci sono righe successive. Quindi ho finito di leggere l'ultima riga. L'ultimo pensiero su cui ci lasciamo col mal di testa è dove comincia questo cursore allora verrebbe eh... allora, ci sono due stranezze una, era sulla slide prima che le colonne se dovessimo, se dovessimo scegliere di chiamare colonne per numero anziché per nome il numero comincia da 1 e non comincia da 0 mentre le righe sono numerate da 0 le righe partono da 0, 2, 3 le colonne partono da 1 e non da 0 E questa è già una stranezza di solito si conta da 0 nelle, nelle strutture dati informatiche, ma qua hanno deciso di contare da uno, che crea a volte dei bachi. L'altra cosa strana è, vabbè, il cursore appena gli viene restituito il result set, dove si trova? Verrebbe da dire sulla prima riga. Il problema è di dire che se io dicessi il cursore lo inizializzo sulla prima riga e dovrei poi dire cosa succede se per caso non c'è una prima riga, cioè se, sale, se la select che faccio da un risultato vuoto se tutte le persone che hanno 4Z nel proprio nome probabilmente non lo trovo allora dovrei trattare come caso particolare quello in cui la select non ritorni nulla non hanno deciso di fare così quello che hanno deciso è di dire il cursore viene posizionato all'inizio quando viene creato il result set prima della prima riga quindi immaginate una bella tabella e il cursore non punta alla prima riga ma punta allo spazio vuoto che ci sta sopra. Ovviamente in quello spazio vuoto lì non posso leggere niente. Se provassi a fare un get mi darebbero uno schiaffo sotto forma di eccezione. Perché non c'è una riga da leggere. Sono prima della prima riga. Quindi dovrò almeno una volta chiamare il metodo next per poter arrivare sulla prima riga vera. Se c'è. Se non c'è la prima riga vera, il metodo next mi restituirà subito falso, e io capisco che non c'è neanche una riga. È strano da spiegare, ma poi a livello di codice fluisce molto bene. Alla fine sono così le cose che dobbiamo fare. Dopo aver fatto la query, quindi set uguale statement.executeQuery, query, ora in mano, e poi sempre ho un ciclo uguale di questo genere. Cosa fa il ciclo while? Come prima cosa chiama il metodo next e quindi come prima cosa, che mi fai qualunque altra cosa, mi sposto dalla riga prima della prima alla prima vera. poi vado a vedere se il, versetto, se il metodo next va restituito true o false e se dice true se la prima riga c'è davvero e restituisce dice false se non ci sono righe se la prima riga c'è davvero allora devo il codice nel corpo di questo while e questo codice va a estrarre, in questo caso è molto semplice, 1, 2, 3 con il numero di colonne, estrarre i dati di quella riga, in questo caso li stampa, potrei fare ciò che voglio, li metto in una... faccio un add, a una, a una lista tipicamente. Usa i dati di questa riga, poi torno su, richiamo next, passo la riga successiva e vado avanti così. Quindi itero su tutte le righe, avrò stampato l'ultima riga, dopo che ho stampato l'ultima riga richiamo il metodo next. Quando il cursore si sposta dopo l'ultima riga, che è un'altra posizione immaginaria, ma gestita dalla libreria, e quando si sposta dopo l'ultima riga, diventa falsa. Mi metto un next. E quindi esco dal while e sono a posto. Quindi questo metodo un po' strambo di gestire il cursore in realtà mi semplifica di molto la gestione del codice. Quando non, ho nessun, non devo fare nessun caso particolare nel caso in cui la tabella abbia zero righe, ne abbia una, ne abbia più di una, devo gestire tutto nello stesso modo. Eh, poi ci sono dei dettagli che vedremo insieme la volta prossima, ma manca solo di digitarmi il passo 7 far pulizia Quindi abbiamo visto come mandare la select Come ottenere i risultati, visto diciamo, che abbiamo cominciato a vedere Ricordiamoci dopo che, dopo, dopo che avremo letto i risultati di liberare le risorse result set.close, vuol dire, questo set non lo uso più, quindi posso ora buttarlo via e posso dire il database di perdere la tabella che si è calcolata come risultato quindi il database è libero noi e con punto close, vuol dire, non ho bisogno di fare altre query a questo database libera la connessione se lo dimenticate ve ne accorgete in fretta perché MySQL ha un numero massimo di connessioni contemporanee se voi lavorate con un programma che non le chiude Dopo 5-6 volte o 7 che provate nel programma non riesce più a collegarsi perché sono rimaste le commissioni appese dovete aspettare che vado in timeout e vi, eh, vi irritate per quello. Ok? Allora, oggi abbiamo finito il tempo, la volta prossima approfondiamo un po' questo, ma soprattutto poi lo mettiamo in pratica. Arrivederci a martedì.